Eh, vi presento con molto piacere l'avvocato Andrea Monti, che eh, sicuramente avrete avuto modo di, di leggere o di ascoltare in qualche conferenza. Lui è avvocato, ma è anche docente e in particolare ha tenuto presso l'Università di Chieti il eh, corso in diritto dell'ordine della sicurezza pubblica che oltre alle sue competenze diciamo, da legale gli ha consentito anche di avere una competenza scientifica proprio sui temi della, della sicurezza pubblica, ha anche, ha anche scritto dei, dei volumi su, su questi temi in inglese insieme al professor Vax, eh, l'ultimo riguardava proprio l'emergenza del Covid-19 e quindi il tema della, della sicurezza pubblica e della sanità pubblica con il trattamento dei dati personali, coniugato con il trattamento dei dati personali, quindi credo che sia la persona più qualificata per affrontare il tema che gli è stato assegnato, ovvero sia quello della sorveglianza e controllo nell'ambito della, della sicurezza pubblica. Ti lascio la parola, Andrea, e grazie, grazie del, di aver accettato l'invito. Sì, anche se non è c'è posta per te. vabbè, dipende, dai. Dipende da come va a finire. Ecco anche <ride> okay, c'è la sorpresa. Allora, eh, grazie per Luigi. Grazie soprattutto a voi per la pazienza di ascoltare questo paio d'ore di eh, considerazioni strutturate su un tema che per molto tempo è rimasto nel, nei manuali eh, di eh, diritto costituzionale e del diritto di polizia, dove viene studiato abbastanza eh, in basso nelle priorità di, eh, di studio e di riflessione sostanzialmente perché negli ultimi anni mh, la pubblica sicurezza non è stato un tema particolarmente interessante per il giurista che si occupa di diritto costituzionale, di diritto pubblico, di diritto amministrativo e complessivamente di diritto delle tecnologie dell'informazione fino a quando non è eh, esploso eh, il tema della sorveglianza tecnologica che, dirò subito, in modo abbastanza eh, grossier è stato equiparato o associato o comunque trattato in relazione alla onnipresente e ubiqua eh, privacy, mh, lasciando, eh, sullo, eh, lasciando totalmente o quasi eh, trascurato Uh, un tema più strutturale che quello del rapporto fra tecnologia diritto e stato ed è sostanzialmente quello di cui parleremo oggi. Uh, il professore Perri uh, uh, mi ha già presentato quindi non dirò uh, tanto di più uh, sul, uh, sul mio curriculum se non appunto per evidenziare che negli ultimi tre anni uh, c'è stato un di avvicinamento ai temi del tecnocontrollo che è partito nel 2019 con il libro uh, Protecting Personal Information, e proseguito con uh, Covid-19 and Public Policy in the Digital Age e, uh, e da ultimo nel uh, 2021 uh, ho pubblicato National Security in the New World Order. Un altro volume sta per arrivare, si chiama The Digital Rights Delusion ed è il, uh, il quarto Uh, il quarto passaggio in una riflessione compl complessiva del rapporto fra uh, tecnologia diritto, politica e Stato. In passato però, come potete vedere, eh, mi sono occupato di eh, abbastanza in modo esteso uh, di temi che eh, sono stati fondanti poi per il diritto delle tecnologie e dell'informazione. Professionalmente mh, sono consulente giuridico dell'Associazione Italiana Internet provider che rappresento anche in seno eh, europeo, eh, collaboro con l'Italy Innocence Project, eh, la Società Italiana del Biodiritto, e eh, tuttora, ahimè, sono il eh, presidente della più antica ONG a occuparsi di diritto legati, ai diritti della comunicazione elettronica interattiva al di fuori degli Stati Uniti. Nascemmo nel 94, 95-94. No, eh, poco dopo la Electronic Frontier Foundation italiana. Mi occupo di diritto e, tecno e geopolitica tecnologica su varie testate, fra le quali eh, Italian Tech, eh, Formiche.net e PC Professionale. Questo per chiudere la parte eh, puramente eh, autopromozionale, se la vogliamo chiamare così, ma che in realtà serve per farvi capire che Insomma, in un modo o nell'altro sono anche un po' la memoria storica di quello che è successo in Italia su questi, su questi temi. Di che cosa, come è strutturato l'intervento di oggi? Partiamo dalle definizioni, perché non soltanto in filosofia, ma soprattutto in diritto, il problema della definizione, quello che Socrate eh, sintetizzava nella domanda TST, eh, è realmente centrale e lo è in modo particolare in, questo, in questa materia. Analizzeremo le fonti per poi capire in che modo le fonti si integrano in una sorta di tassonomia politico-normativa, perché il tema della pubblica sicurezza, della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sicurezza cibernetica, di cui avrete sicuramente sentito parlare almeno dal 2019, se non dal 2018 in poi, sono temi che stanno ridisegnando l'assetto del rapporto fra politica e diritto, portando al giurista la necessità di doversi confrontare non solo e non tanto così in termini astratti e, eh, e accademici, che astratti non sono peraltro, ma soprattutto in termini concreti e professionali eh, con eh, scelte politiche che eh, di, molto spesso eh, fanno perdonatemi l'espressione eh, poco elegante, letteralmente a cazzotti con tutto quello che abbiamo studiato eh, nel, nel percorso universitario e che poi abbiamo praticato nella impostazione di difese civili, penali e eh, amministrative. Eh, il che ci porterà a eh, considerare eh, un fatto poco percepito, ma estremamente rilevante, cioè la diffusione e l'estensività dei controlli tecnologici di pubblica sicurezza, che se non ci trasformano eh, in regimi, diciamo, geograficamente spostati eh, altrove, nemmeno però eh, ci fanno percepire eh, tutta questa libertà che riteniamo di, eh, di avere. Il che ci porterà all'analisi dei problemi legati alla eh, geopolitica della sorveglianza e infine al ruolo confliggente eh, che c'è fra eh, il, le necessità del potere politico e la tutela e, e quelle invece degli eh, interessi economici. Vedremo in modo particolare come le big tech stanno attivamente ridefinendo i contenuti del, del, del non solo dei concetti legati alla sicurezza, ma eh, i concetti stessi eh, e, e fondamentali, eh, di, eh, dei di diritti fondamentali. Passatemi il gioco di parole. Passiamo, partiamo quindi, come dicevo, dal tema delle definizioni. Eh, non abbiamo un sistema di definizioni articolato e... Eh, sufficientemente comprensibile che distingua in modo netto ordine pubblico, pubblica sicurezza, sicurezza nazionale, interessi nazionali ed essenziali, sicurezza cibernetica. Sono tutti temi che vengono eh, utilizzati, sono, sono tutti termini, sono tutte locuzioni che vengono utilizzate a piene mani dappertutto, dai livelli istituzionali nel, a, a quelli della comunicazione, eh, al dibattito pubblico, ma che però soffrono di una eh, consistente sfocatura che non consente di eh, sapere esattamente di che cosa stiamo parlando. Per cui di tutti questi concetti eh, si può dire eh, ciò che il metastasio eh, scriveva sull'araba fenice, e cioè che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa. Il punto è che... Eh, mentre Metastasio parlava della fede degli amanti e quindi di una questione che tutto sommato riguardava eh, un numero estremamente limitato, tipicamente due eh, per, eh, di persone, in questo caso eh, l'incertezza definitoria si, tra, si ribalta, si riflette, dispiega eh, i suoi effetti sulla vita di un'intera collettività e anche nei rapporti fra stati. Vediamo storicamente quali sono gli utilizzi eh, dei termini di cui stiamo parlando. La parola sicurezza nazionale eh, emerge per la prima volta il secolo scorso nella nostra epoca più, bua, più buia, nel nostro periodo eh, storico più buio, perché il Regio decreto 31-2023 eh, istituisce eh, la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Il regime fascista identifica la necessità, poi ci sarà il tribunale speciale, per. comunque non stiamo parlando di questo. Cosa succede quindi durante il, eh, il, periodo, il periodo fascista? Che eh, eh, Mussolini percepisce la necessità di avere un... Corpo di polizia, che poi non era di polizia, era una milizia, però concettualmente la funzione era quella che tutelasse lo Stato dall'attivismo politico socialista. La cosa, la cosa curiosa e che eh, già fornisce uno spunto di riflessione interessante, è che se non sbaglio nel 1936 il Public Order Act inglese nasce esattamente con lo stesso scopo, ma per combattere la diffusione dell'attivismo politico fascista. Questo fatto quindi ci dà un, un primo, eh, questa considerazione puramente fattuale, eh, ci dà un primo spunto per cominciare a domandarci se il tema della sicurezza nazionale non sia un tema trasversale e ideologicamente neutro, cioè in altri termini se non ci troviamo di fronte al, eh, all'enunciazione concreta del tema del Leviatano, e cioè della necessità del, dello Stato, del potere, di proteggere innanzitutto la propria sopravvivenza, da chiunque metta in discussione eh, la sua autorità, a prescindere dalla natura più o meno democratica eh, del, eh, del potere stesso. Avvolgiamo velocemente il nastro della storia, arriviamo eh, alla, ai tempi nostri. L'articolo 126 della Costituzione attribuisce al potere, della, il potere eh, al Presidente della Repubblica eh, di, scegliere, di sciogliere i consigli regionali e rimuovere i presidenti della Giunta per ragioni di sicurezza nazionale. Quali siano queste ragioni di sicurezza nazionale e quindi che cosa sia la sicurezza nazionale eh, non è detto in modo chiaro. Si può dedurre dalla lettura della norma che il potere di rimuovere il Presidente della Giunta e, dell e eh, sciogliere il Consiglio regionale eh, facciano riferimento a uh, tentativi eh, separatisti e quindi di rompere l'unità della Repubblica. Ricorderete che eh, il eh, decentramento, l'attribuzione eh, del testo unico degli enti locali, insomma tutta la problematica legata alla uh, destatalizzazione del, uh, del nostro Paese furono precedute, accompagnate e anche seguite da pulsioni politiche eh, inizialmente separatiste, poi fede federaliste, insomma eh, questa norma è una norma di, eh, di protezione che dice va bene eh, vi abbiamo dato il, eh, il decentramento ma attenzione se superate un certo limite, se vi arrogate dei poteri che non vi spettano c'è sempre la possibilità di eh, non di mettere in discussione il sistema decentrato, quindi il rapporto strutturale Stato-Regioni, ma di rimuovere, eh, anche non necessariamente in modo gentile, il, ehm, eh, i facino rosi, se li vogliamo chiamare così. E attenzione perché quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni di pandemia ci è andato molto vicino che poi per una serie di ragioni analizzate appunto nel, nel libro Covid-19 and Public Policy in the Digital Age, non solo il nostro governo ma in generale altri, anche altri esecutivi abbiano fatto scelte non immediatamente afflittive dal punto di vista della diciamo, dell'esercizio del loro potere è un altro paio di manche. Però quando sarà possibile parlare di questi argomenti senza eh, il, la, la, la tensione che caratterizza questo periodo, forse si, si potrà eh, insomma, concludere che non tutto è stato fatto esattamente nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei poteri.